Buonasera, io sono uno spazzolino Giornata pesante, io non posso esprimermi Finché le mie setole sono belle dritte, tutto va bene A proposito, a capodanno che fai? Sai, io una volta tremavo molto Avevo sul pancino un interruttore che mi faceva fare bzzz. Poi mi hanno riciclato, ma è normale, capito a tutti E succederà anche a te, lo sai, verrà rimpezzato da qualcuno ma va bene, è tutta colpa della scuola, anch'io andavo a scuola quando avevo la tua età No, no, non è vero, sono uno spazzolino Tornando alla scuola, ci sono verifiche, stage, professori che annullano la meritocrazia facendo preferenze Le odio, e odio anche tutte quelle persone che chiedono se voglio il ketchup sulle patatine È ovvio che non lo voglio, sono uno spazzolino verde acqua, non ho nemmeno un apparato digerente Scusa, hai una chewing gum? Eh no, mi dispiace, le ho finite Ah, ok io non festeggerò con nessuno il Capodanno, me ne starò qui, da solo, nel mio bicchiere umido. Dopotutto sono solamente uno spazzolino verde acqua. E tu, a Capodanno, che cosa fai?